E buonasera a tutti, siamo live. Ciao a tutti, ciao Giuliano. Ciao, ciao Gab, ciao, ciao ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti quelli che sono in chat e benvenuti a questo appuntamento domenicale con un D4 chiacchiere. Quest'oggi, come avrete intuito, diciamo leggerissimamente, faremo un, una chiacchierata con uh, il losco individuo qui presente e... e niente direi che possiamo, possiamo iniziare la nostra, la nostra chiacchierata serale caro il mio Giuliano anzi innanzitutto Vabbè. come va come stai dimmi un po' sono, sono rientrato ieri dai ferie che ferie non sono state ma va bene lo stesso sono messo sono riposato ho letto una quantità di gdr da fare schifo Uh, che è una cosa buona e giusta Oggi sono stato fatto il vaccino, quindi la seconda dose Quindi prendo bene, fatto il segnale dovrebbe essere ottimo sotto tutti i punti di vista Come dicevo a Serena, ho staccato la padella dal braccio giusto poco, pochi minuti fa E se no sarebbe stato veramente brutto da vedersi me con la padella attaccata qui sul braccio E per il resto sto a cannone, come sempre, e ho la frelica dei Fabcon io non lo nego, sto aspettando eh sì, Sto contando eh sì. i giorni come non ci fosse domani quindi eh sì, eh sì. Io parto fra due giorni, tra un mese Quindi mi vedrete fisicamente da voi anche perché, anche perché manca esattamente un mese Un mese, sì esatto, un mese e un giorno Iniziamo il 19, quindi esatto, eccoci, esatto. eccoci Tanto è tutto pronto, è tutto in ordine Abbiamo già completato tutti i lavori quindi siamo siamo ormai Beh. molto avanti <ride> le Beh, ovviamente l'esperienza che ci avete dopo 31 anni è eh no, stata esatto, esatto, esatto. conto è normale che voi siete già pronti da diverso tempo ma vabbè, questo Chiaro, ve ne mi fa onore ecco chiarissimo no in realtà non è vero ne parlavamo prima dobbiamo ancora fare diverse cose ma le, ma le faremo come, come ogni anno come ogni anno quindi non vi preoccupate allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, quindi... Quindi che famo? Negli Gio ultimi mancante. giorni mi hai appena detto che ti sei letto un sacco di GDR, Sì. giusto? Hai letto un sacco sì. di giochi di ruolo. Pare, parecchi, devo, devo dire. Che ti sei letto parecchi. in questi Allora, quelli che ho pubblicato, quindi che avete visto nel miei, nei miei social, anzi se non siete iscritti nei miei social, ma, malissimo perché... Fatelo, fatelo. Pepe vi perdete quando ti date le cose che scrivo da fare schifo e soprattutto pubblico anche foto di cibo, visto che cucino anche. Ma a parte che il cibo che comunque fa sempre che fa sempre fa sempre bene, ho letto Alter Carbon che faccio uscire mercoledì questo la, il Merlin, quindi non ve ne parlerò, non mi fate domande, eccetera, tanto non ve lo dirò. Assolutamente non ve parlerò minimamente di questa cosa. Ho letto Witchcraft per l'ennesima volta sarà tipo la terza, la quarta volta. Uh, mi sono dedicato a Morckborg in modo un po' più serio. Mm, più che altro perché era un gioco che era un po' così. La, la... Non l'avevo inquadrato bene nel, nel suo intento primario quindi ho detto: va bene, me, ho tempo me ci posso dedicare. A me, uh... a me personalmente, tranne un paio di, di cosette che non ho ben capito a livello di setting, mi è piaciuto un sacco MorpBot. Sì, sì, poi, poi migliora allora, più lo leggi più migliora. È, è il più classico metal, uh, uh, metal rock, hard metal, uh, proprio preciso sputato. All'inizio non lo capisci, non, sei, non hai idea di che, che sta a parlare, sembra soltanto rumore, e poi dopo un po', forza di sentirlo, ascoltarlo, dici «Ah, ok, ma adesso riesco a sentire le parole» e quindi migliora anche in questo senso. Ah, uh, no. Mi sono dedicato a Lancer, eh, il gioco dei, dei mecha, mm. che è un po' che sto cercando di leggere ma non, ha, non è una lettura semplice e quindi lo tengo, lo, lo sto prendendo a piccole dosi. Uh, mi sto dedicando sempre all'Ex Occultum, Lex all Arcana e Broken Compass che sono i miei tre main game del momento e quindi ogni tanto do una riletta alle regole perché magari scrivendo vari one shot uh, che mi servono allora vado al, a rivedermi le piccole regolette che magari mi sfuggono uh, mi sono dedicato ai due giochi anzi, sì, ai due altri giochi che porto a Fabcon: quindi Dresden Files e uh, non mi ricordo, Trudvang, Trudvang. Trudvang. e esatto. poi e poi mi sono dedicato a un paio di giochi indie quindi new wave diciamo non mainstream uno è tipo una, una storia d'amore diciamo è quasi come una storia d'amore nello spazio si sì, in realtà se gioca è un one shot quindi una, un colpo in attack basta difficilmente ci giocherai la seconda volta però devo dire che mi ha, in, ha intrippato non poco davvero molto divertente e un altro gioco sempre spaziale sempre toccate e fuga e tipo, è tipo Farflung però sulla falsa riga di uh, un forgetball bastard quindi mm. uh, diciamo, è a metà strada tra un uh, new wave e, e il gioco di Vasquez edit editrice e poi? e poi volevo dedicarmi a The Last Airbender ma non ci sono riuscito non ci ho avuto tempo eh, quello, quello lo sto tenendo d'occhio, abbiamo preso il Kickstarter perché Riga me l'ha fatto, fatto notare, ma penso proprio che farò anche il pledge poi eh. del, del, del Kickstarter perché comunque è una saga che ho adorato, principalmente, sì. specialmente la prima saga. Beh, mi è piaciuta un pezzo di cuore, diciamo, la prima. Sì, anch'io l'ho adorata poi. Poi seguirla libro per libro è stata veramente molto, molto interessante. Sì, e sì, non so sì. com'è il quick start perché non ci ho avuto tempo di leggerlo. Spero di poter recuperare adesso. Stata facendo, ma vediamo. Okay. vediamo. Ma, quindi, no, beh, io uh, volevo dire a tutti i presenti, a chi ci sta vedendo adesso e chi ci vedrà in futuro. Che Giuliano. Personalmente, secondo il mio modesto parere, almeno secondo le mie esperienze, è la persona che conosco che ha la biblioteca di giochi di ruolo, la collezione di giochi di ruolo più grande che io abbia mai visto in vita mia, fondamentalmente. Io l'ho vista in parte perché non sono tutti allocati nello, nello, nello stesso luogo un, annetto, un, un anno e mezzo fa ormai, e, però in, presumo che siano cresciuti poi nel, nel, in questo periodo, in questo anno e mezzo così. Allora, dall'ultima volta che siete venuti voi Questa qui si è trasformata È diventata alta oh, Perché ah, prima okay. era così Vero, è vero, è vero, sì no, Quindi sì. questa è diventata così È cresciuta e La libreria dei giochi da tavolo Adesso contiene anche i giochi di ruolo E ho aggiunto una quasi una terza fila Alla Galaxy che è alle spalle della telecamera eh beh, Quindi cominciò a essere comincia a essere, cominci a essere un problema. Quindi, e sto cercando di vendere quelli che oggettivamente magari non, non uso più o comunque che hanno dato, hanno dato tutto dal mio punto di vista o magari sono una versione inglese quindi magari cerco di darli via. Anzi, se, ne, se li vedete qui nelle schermate fatemelo sapere perché magari... No, ma infatti la, la domanda che volevo farti, no? Ma poi di tutti i giochi di ruolo che compri, li Quanti gioco. sono quelli che giochi e quelli che poi ti leggi? Li leggi tutti? Allora, allora, li leggo il 95%. Ah, beh, cavolo. E ne gioco il 75%. Ah, beh, è un'ottima media. Sì, ma in realtà una volta, alla fine dei conti, lo spiego, è una domanda che mi fanno spesso, lo spiego costantemente, il gioco alla fine è sempre lo stesso. Il, le meccaniche raramente sono totalmente inventate ecco per esempio Altered Carbon è un gioco che è totalmente inventato di fatto la meccanica va studiata è una meccanica completamente diversa da tante altre eh, è un Roll Under con scelta del dato quindi non è propriamente una di facile intuizione eh, alla stessa maniera potrebbe essere un Lex Arcana ma anche lì utilizza le meccaniche la utilizza in modo completamente diverso però alla fine tutti i giochi lanciano sempre gli stessi dati, quindi il sistema in un modo o nell'altro è sempre lo stesso. Possono cambiare poche singole cose, ma alla fine dei conti, una volta che ne conosci 50 grosso modo, perché se, se ne possono classificare su 50, dopodiché il resto è tutta discesa, è solo ambientazione. Alcuni per esempio non ce l'hanno proprio l'ambientazione, e quindi vai liscio come l'olio. Altri invece hanno un'ambientazione da senza pari tipo, uh, tipo questi qua questi qua tipo questo qua tipo questi qua tipo questi qua su questi, questi quelli hanno un'ambientazione che so mastodonti e di conseguenza più quelli che stanno alle mie spalle che non me posso spostare perché raga che... eh, quelli alle mie spalle che non si vedono è tutta la saga dei vampiri di conseguenza c'ha 30 35 40 anni di storia anni. di conseguenza è facile perdersi tra l'altro sto vedendo quello che fate su uh, Manfredi e, e Serena, e Serena uh, che è veramente un lavoro super, superlativo quindi sì sì è stato stati una figata abbiamo avuto il buon Matthew Dawkins anche l'altra volta che è venuto a trovare sì, certo, ormai, lui, lui ormai è, è amico ma... ormai è diventato nostro amico e quindi sì, lui, è beh, un... cavolo, lui... lui è un Un'enciclopedia, letteralmente. E ci sono altre sorprese poi per il, per il futuro. Quindi, quindi ecco, bene, bene li hai mai contati? Hai allora, mai contato qui... il numero dei manuali che tu possiedi? Purtroppo sì. Cioè 1, 2, 3, anche le espansioncine, sì. le cose, i manuali. Uh, purtroppo sì. Oh, questa è una bella domanda. <ride> Quanti sono? <ride> questi, questi cartacei sono circa 700 questi cartacei no, quelli, no. Digitali, no, quelli digitali meglio <ride> non contarli no, quelli digitali non li conto perché poi, poi mi veramente inizi a dire ma come hai fatto eh, comunque gioco di ruolo dal 92 quindi come ho fatto è facile cioè se oggi un ragazzo qualunque dovesse venire qui dentro e iniziare a studiare un gioco di ruolo no, sarebbe per lui un problema oggettivo non c'è modo Non uscirebbe <ride> mai Io ho avuto 30 anni a disposizione Beh certo Però in, eh, come mi, hai, mi avevi detto I manuali che hai poi sono a disposizione dell'associazione e quindi i ragazzi che hanno intenzione di portare, sì. masterizzare un gioco e tutto il resto, hanno a, a disposizione questa biblioteca immensa che è, <ride> Sei, che è fantastica. Che cosa... e quindi, quindi... Mol, molti, molti dei, miei, dei degli miei amici dicono: se esiste, Giuliano ce l'ha. Sì, ma sì, quello che penso anch'io, ma eh, non è cioè proprio. Questo è, è un, un motto che hanno. Hanno coniato ormai tempo fa, e effettivamente. Ho dei giochi veramente, alcuni veramente vergognosi, che non capisco come io abbia potuto anche soltanto prenderli. Però, per esempio su Ichi, Ichio, uh, lì c'è veramente il pandemonio e li potete comprare a un euro, tanto quanto a 10 centesimi, o Drive Thru RPG con i Pay What You Want, lì veramente fai... Fai i buchi sul, sul portafoglio, letteralmente, perché poi un euro qua, un euro là, 50 centesimi, 2 euro, 3 euro, 5 euro. quelli un po' più costosi, poi veramente ti ritrovi a metà mese in scenalina e Dici, Ma com'è possibile? Non ho comprato niente? E no, invece, E, invece, e invece sì, perché un euro, 2 euro, un euro, 2 euro. Eh, sono sì, poi tanto, e poi tanto sono sempre file. Quindi tu ce l'hai sempre lì a disposizione. dici Vabbè, tanto poi, poi lo leggo, poi sta lì, poi sì, poi. Poi. poi è monnezza, perché veramente ho comprato delle cose, <ride> delle cose che non, non si commentano. Magari un giorno ci farò un Merlin, non so, cioè, sulle cose vergognose sulle cose. che ho comprato. Beh, intanto poi qui essere. in chat c'è Ali che ci dice che una volta avete provato a fare anche un censimento scritto. Ci abbiamo provato, sì, ci abbiamo provato. Il problema è che non... <ride> poi ho deciso di farlo tutto in un giorno... Quindi inizi e finisci in quello stesso giorno e sei certo che l'associazione è chiusa, quindi non hai gente che entra e esce se prende roba manuale o altro e allora riesci, altrimenti, altrimenti non ci riesci. Poi considera che, come hai detto tu, non sono tutti qui. Alcuni ce li eh, ho anche so. a casa, quelli più vecchi, quelli più marridotti, eh, quelli più problematici. Uh, problematici inteso proprio come materiale che si scollano che si sono rovinati che sono diventati gialli o oh, per l'uso soprattutto ecco quelli non li posso tenere qui perché chiaramente si rovinano più di quanto già non lo siano Ti tipo vampiri della prima edizione qua c'è la versione qua sotto c'è la versione questa qua sì, È la sì. versione italiana della das prima stampa, prima, prima, stampa. prima edizione che bello però eh, no, questa, questa qui è in una condizione abbastanza decente per restare qui quella prima, prima stampa prima edizione inglese quella purtroppo non, la colla dietro non c'è materialmente proprio non c'è più sono come quei manufatti egizi che tirano fuori da, da, dalle tombe capito? Che, che sotto il sole diventano polvere <ride> sì, No, se sgretolano sì, Quindi... praticamente, praticamente sì è così è beh così. cavolo anche Alcuni... perché eh, alcuni non, non li posso sfogliare nemmeno più io perché, nonostante l'attenzione che ho nel tempo messo nei manuali all'inizio, io li ho usati e tanto, cioè per, anche perché c'avevo solo quelli. Quindi oggi ne ho parecchi di più, quindi è più facile non rovinarli. Ma prima c'avevi solo quei tre manuali, una volta che c'avevi i vampiri, cyberpunk e DD, e DD c'avevi tutto, <ride> Sì, poi, è poi, poi è venuto fuori Rollmaster Poi è venuto fuori quest, Poi sono venuti fuori Gurz E quindi però i, i, i, no, Erano sei Sì erano quelli I... erano, Non c'era tanta roba anzi Adesso invece il mondo eh, Adesso guarda qua, Per fortuna adesso, eh? nelle, nelle schermate non si vede però quassù c'è uh, Questo rosso qui è um, La leggenda dei Cinquanelli no, un po si vede, Ma un qui, po' si vede Sì ma qui alla mia sinistra che non si vede Lì c'è Sempre la le, le leggenda dei Cinquanelli, ma è in inglese. E in più la, la, la, la prima, la seconda, la prima, la seconda e la terza edizione. La quarta purtroppo non sono mai riuscito a prenderla. No, infatti ricordo che giocammo, ormai, mi vergogno quasi a dirlo, ma ormai una ventina anni fa, la, la prima edizione italiana di, de, de della R5 leggenda R de, de, de, de, de, de, de dei, dei Cinquanelli e fu questa novità perché in effetti al tempo dei giochi di ruolo nuovi ne uscivano pochi quindi ah è uscito un gioco nuovo fighissimo con i samurai le cose, ah esatto. fighissimo giochiamolo cioè, poi lo comprava uno perché chiaramente costavano esatto, un occhio costavano del signore no. però tutti studenti quindi ovviamente i soldi non c'erano eravamo poveri quindi così c'è una domanda che fanno qui dalla chat di Gindegrave ci chiede vogliamo sapere i giochi di cui ti sei pentito di più un paio così, caldi, un paio di giochi Allora, Uomini e Vermi <ride> Uomini e Vermi è uno dei giochi che mi sono pentito di più Ma non perché sia brutto, perché è proprio un libricino parecchio vecchiotto Tra l'altro è un gioco italiano, se non mi ricordo male e era, un periodo, era un periodo difficile della mia vita, lo ammetto Cercavo di tutte e di più e quindi eh, sono andato e invece sui più moderni sui più moderni sui più moderni è difficile D&D eh, probabilmente sui più moderni <ride> ah, no no è. no a, a, a, parte, a parte gli scherzi no il, quello che mi sono pentito uh, di più dei moderni in realtà non ce ne, non ce ne sono stati un granché però forse l'unico veramente è questo qua questo, no questo è Star Wars No, non c'è qua. Ho levato. È Lone Wolf è Lupo solidario. Ah, ok, quello, quello lupo è solidario, sì. dei, diciamo, tra virgolette, dei moderni, quindi più, più o meno recenti. Quello è uno di quelli che. Ma deluso di più in realtà. Ma deluso entro i limiti del, del gioco stesso, che è oggettivamente un gioco pensato dal, dal gioco da tavolo, dal, dal Libro Game. E, e lo ripara. Lo ricopia paro paro uno a uno. E quindi. Uh, rispetto a che ne so, fighting fantasy che fa la stessa cosa ma da, di, di Steve Jackson non eh, c'è paragone non c'è certo. proprio paragone e, e diciamo che Long Wolf Lupo Solitario è un gioco molto più nuovo peccato poi perché Fate... è una saga con la quale ci sono cresciuto quindi... sì, veramente quelli pregame un... eh? sì. nella, nella libreria che non si vede c'è il primo il secondo e il terzo e poi sparsi quella l'ultimo dei Ramas. Si, sì, quando ancora si chiamavano Ramas. Poi sono diventati cavalieri cai. Ah, e, e lì mi sono perso. Mi sono perso un pezzo, perché poi a un certo punto avevo lasciato la lettura, e quindi ho ripreso dei, dei libri. E improvvisamente sono diventati cavalieri cai. Non, non mi era molto chiara la, la, la trasformazione. Poi ho capito nel tempo. Infatti se Serena in chat ci dice io uomini e vermi ce l'ho. È minuscolo. Ciao, Non so. No, no, ripeto, non è che è brutto, però è figlio di un'epoca parecchio, parecchio in là col tempo. Parecchio in là. Certo. Saltiamo di palo in frasca, come, come si dice. Tu, Giuliano, fai parte della PS La Tavola Rotonda, del quale oggi porti anche i vessilli, diciamo, indosso. la maglietta, la maglietta bellissima che ti ricordo che io voglio, quindi segna che, che quando le è stampate già ce l'avete, la, la io ne voglio una perché, perché è bella. E No, la domanda è questa. Ehm... Come avete vissuto questi ultimi due anni con l'associazione? Mm. Che cosa avete fatto per, re per reinventarvi, visto che tanto... Il nostro mondo purtroppo è stato, purtroppo è stato stravolto da, da, dalla pandemia e quindi tutta la, la cosa bella della socialità del gioco di ruolo è andata è un perso. po' a farsi benedire, si è persa completamente, quindi siamo, abbiamo dovuto tutti più o meno ricorrere a utilizzare mezzi telematici o altro. Io peraltro ho scoperto mondi nuovi, cose nuove, anche alcune cose che poi hanno portato, cioè che sono state anche fighe, eh, cose che non si possono neanche fare al tavolo, quindi... Eh, non, non tutto negativo però ecco, volevo sapere voi con l'associazione come che cosa avete fatto che cosa... allora eh, la tavola rotonda ha subito un, un colpo non indifferente perché chiaramente noi siamo, nasciamo piccolini e siamo rimasti piccolini nel senso non, non abbiamo mai puntato ai numeroni giganti o a fare tante, tante attività noi puntavamo ad avere un luogo come questo, come il Narciso 2.0 da cui siamo partiti dove poter fare le nostre piccole attività, quelle due, tre, quattro serate, ma con un solo singolo tavolo, massimo due tavoli. Quindi, tecnicamente parlando, non siamo mai andati uh, più in là con uh, le sedi, la sede associativa. Quello che facevamo, invece, era andare per i pub, per i locali, fare attività fisiche lì, uh, gli Adventurers League, uh, fare no, i pub and play, fare delle attività fisiche all'interno dei locali. E le facevamo... A cadenza 3-4 volte a settimana andavamo, ognuno di noi andava nel, nei vari locali pub sparsi per Roma e faceva le sue serate. Ecco, questo ce ha, ci ha massacrato letteralmente perché chiaramente con la chiusura di tutti i pub locali del de, de, de, de, dell'intero mondo è chiaro che abbiamo dovuto trasformarci in qualche altro modo. Abbiamo fatto delle sessioni online, uh, io stesso ce ne ho attive un paio ancora adesso, ma dopo due anni inizio a, ad avere l'orticaria, questo, questo lo posso dire senza, senza troppi problemi, inizio a starmi stretto l'online perché io come vedete anche dalle immagini mi muovo sempre, mi muovo spesso, per me stare seduto è una tortura atomica e quindi sono abituato a interagire molto con, con i giocatori proprio con la mia fisicità e di conseguenza tendo a non poterlo fare online e quindi per me è stata una, una tortura è chiaro che quando è iniziata la pandemia ho giocato come non ci avessi avuto manco 16 anni perché c'è stato l'inizio proprio della pandemia e proprio da, da diciamo i primi dei de effetti de delle chiusure ci sono state due, due settimane e mezzo in cui ho giocato sempre, tutti i giorni. Quindi è stato veramente l'apice proprio lì e probabilmente lì ho esagerato, avrei dovuto mantenere un certo, una certa maturità che non, non ho mantenuto. No, beh, Quello, quello anch'io, i primi giorni mi ricordo, ricordo che poi noi, ecco, mi, mi sembra che con la lockdown il 13 di marzo, tipo 3-4 giorni dopo il, lo il lockdown, il lockdown uh, che c'era stato nell'anno scorso abbiamo subito fatto l'evento di lo, Lock and Deal On Air e mi ricordo c'era stato un tripudio tutti i posti pieni un tripudio di, sì, di sì, gente sì, tra sì. cui anche tu c'eri tra, tra, tra i vari master che avevamo, che avevamo chiamato e anch'io devo, cioè, devo dire che i primi tempi ma anche comunque a, anche più in là durante la, la pandemia ho giocato come non mai nel senso cioè avevo quelle sì, sì. 5 serate su 7 che giocavo cioè nel, roba fuori di testa nel senso io, me, tanto, dopo, le prime due, tre io dopo le prime 2-3 settimane di delirio totale in cui a casa praticamente la sera quelle due quel, diciamo la fascia notturna non mi vedevano eh, per il resto <ride> poi ho mantenuto un equilibrio e cercavo di fare le mie due, massimo tre serate a settimana, a settimana. più che altro perché proprio fisicamente non ce la facevo perché comunque l'orario della sveglia lavorativa era sempre lo stesso non, non, non l'ho cambiato anche durante il, il lockdown, quindi mi svegliavo sempre e comunque presto e più per avvantaggiarmi con il lavoro, cercare di sistemare casa, eccetera, ma poi per il resto questo è stato... poi ho mantenuto il... Uh, uh, le due tre giocate di volta in volta e questo è oggi ho ancora due tre giocate tra cui la prossima settimana anzi, quella entrante ho due giocate mm. una martedì e una mercoledì. Ma ne parliamo dopo, ne parliamo di quella di quella di, quella di mercoledì, sì, sì, sì. Quella di martedì do... è lax oh, bello, lex occultum. Occultum. Sì, si. Visto che sto a casa e che mi posso preparare in modo completamente diverso rispetto a uh, ho deciso di fare delle campagne importanti. E di Lex Occultum che fa weird edizioni, e di Lex Arcana l'ultima volta che l'ho giocata è stata quando c'era questa qui, questa qui in tabaccheria e quindi ho detto vabbè facciamo l'ex arcane e facciamo una campagna come si deve perché tendenzialmente sono abituato visto la quantità dei giochi a fare one shot o sessioni brevi proprio per velocizzare e poter provare la quantità dei giochi dei che giochi, ho certo, certo, certo. se no è impossibile Tornando al discorso di prima sul, sulla, sul giocare online, tu hai detto no, che ti sei stufato, ma devo essere. sono anch'io in parte d'accordo con te. Voglio giocare al tavolo, voglia di giocare al tavolo, tenere i dadi che poi durante questo anno e mezzo anche ho anche comprato dei dadi io, che poi non posso usare perché tanto se, se tiro i dadi su su Discord o su Roll20 i, i, i miei dadi fisici non li posso tirare e quindi vorrei giocare anche per avere, a parte oltre al fatto della, del, del stare assieme con gli amici mangiare schifezze, versi una birra, stare lì, tirare i dadi che, che è la cosa più bella del mondo in assoluto proprio, è, è proprio questo secondo me il motivo principale però io dal mio punto di vista ho trovato che come, come mezzo il giocare online in realtà ha delle potenzialità e delle cose che fondamentalmente al, al tavolo non le puoi fare. Innanzitutto puoi giocare con chiunque. Sì. Infatti anche io, io e te, Giuliano, abbiamo giocato diverse sì. cose assieme durante, sì. durante questo sì, sì. periodo di pandemia. Cosa sì, che in realtà io nelle Marche tu nel Lazio non sarebbe potuta no, non succede, con questa frequenza non con non questa con frequenza questa... ovviamente cioè, magari sì ci siamo già incontrati pre-pandemia speriamo che quando ne usciremo di rincontrarci perché veniamo a trovarvi sicuramente e... però ecco nel senso io ho trovato delle potenzialità oltre a questo anche tutto un discorso a livello proprio di ehm... Di software, di ciò che ti propone il, il, il gioco online, ad esempio io, per, per Star Wars, ho trovato un software vocale che mi altera le voci. E è una cosa che è fighissima perché... Posso fare, posso fare voci da droide, posso fare la voce di Darth Vader, posso fare... So, ti, ti dico di Star Wars perché l'ho maggiormente utilizzato lì, ma l'abbiamo anche utilizzato per delle one shot nostre e altre cose di questo tipo. Ecco, quello che, che volevo chiederti, hai anche tu trovato giovamento diciamo, da determinate, determinati software, determinate eh, funzioni che, che sono peculiari del, del gioco online e che da, da tavolo non sono replicabili allora sì una delle due sono in realtà le, le cose che più adoro della parte online e che mi hanno sempre dato la spinta per continuare a giocare lì senza questi due elementi probabilmente avrei smesso già dopo la prima settimana della de pandemia il, il primo è l'immersività io sostanzialmente gioco solo vocale quindi senza webcam, senza, senza niente, quindi uh, lì l'immersività ho trovato che sia totale, al cento, quasi al 100%. È più raro che i giocatori si distraggono, è più raro che uh, facciano domande che non c'entrano niente col gioco, o anche che facciano battutine fuori dai canoni del gioco stesso. Quindi la battutina classica, quelle per fasse 4 risate, visto che tanto siamo sempre tutti amici, eh, ci stanno sempre e quello è una gran cosa però al tavolo si nota molto di più questa cosa della battuta della ah, passami patatine passami caramelle eh, eh, a birra no mi alzo prendo l'acqua no vado al bagno aspetta me fuma sigaretta di base quando stai al, uh, quando stai online quest questo diciamo questo microcosmo non c'è viene quasi praticamente eliminato L'altra cosa che ho adorato completamente del, uh, del gioco online Sono state le schede digitali <ride> Che può sembrare una cosa folle, può sembrare una cosa scontata Ma in realtà avere sempre la scheda di tutti Sempre a disposizione non è una cosa tanto scontata Soprattutto per chi come me arriva da un mondo In cui il digitale non c'è stato Io quando ho cominciato i computer c'erano a malapena che il, io ho iniziato con un'amica con un Commodore 64. anche io Quindi che la stampante era una di quelle che fai che con le collegassi con le cassette che non funzionavano esatto. mai. Ogni 3x2 che quelle che compravi soprattutto in edicola non funzionavano, c'era verso di farle funzionare dei giochi di, da dimenticare. Però c'è da dire che avere tutto bello ordinato, sempre a portata di mano, anche tu master, che c'hai sempre tutto a disposizione e soprattutto c'hai la chat che scorri indietro e vai a ricordarti quello che è successo, ecco, quelle sono state le cose che più ho adorato. In più, i software che maggiormente ho utilizzato sono stati quelli di registrazione della sessione. Quello è stato il mio apice totale, perché riuscire a registrare la sessione e potermela riascoltare con tutti i livelli con tutti i suoni tutto separato tutto ben ordinato è stata letteralmente una salvezza per chi come me tende a improvvisare il 70 80 della sessione di fatto io come molti altri master facciamo soltanto un canovaccio del, della sessione una mainline più o meno coerente e poi si va si va avanti così e quindi quando inventi un nome, quando inventi una situazione o ti tirano fuori un'idea, i giocatori andartela a ricordare diventa complesso. E invece con le registrazioni mai avuto un problema. Piuttosto mi sono perse le registrazioni. Certo. <ride> Infatti dalla chat ci dicono, Enrica ci dice, e comunque a me piace giocare online, è pratico anche se è un po' freddo perché vorrei avere i miei amici intorno, esatto. Serena esatto, invece ci dice, io ho imparato a prendere appunti come PG, nel senso che prima non lo facevo praticamente mai. Sì, ehm. Anche se io sono d'accordo con te in parte sul discorso dell'attenzione, perché... Mm, distrarsi è molto facile Se uno sta davanti al suo pc eh, Perché c'è la tua sì. schermata di facebook aperta Cioè bypassi direttamente Il discorso dello smartphone Cioè c'hai il pc aperto E esatto. vai Apri eh, però facebook so sappiamo, e... Però sappiamo che 9 volte su 10 Siccome siamo tutti nerd e geek Tutti Abbiamo quasi tutti due schermi o comunque quello degli vero, schermi così tanto grandi che due schermate contemporaneamente riescono a starci e quindi in pratica l'attenzione riesce a mantenerla quasi sempre sì, sì, sì, sì. poi c'è sta quella serata in cui si è scazzato che la metà basta e quindi è chiaro che sei più distratto però diciamo che il solo vocale mi ha, mi ha aiutato molto uh, peggio ho fatto quando avevo le, le, le, le, le webcam attive perché poi la webcam c'è cioè quello che ha la connessione scandalosa a casa e quindi non gli prende mai, sale e scende la corrente e quindi non c'hai mai una, una cosa stabile. In più ognuno di noi ha uno sfondo sempre diverso, quindi è disturbante perché ognuno di noi ha cinque altre stanze da guardare. Bene. quindi, Poi se ti ritrovi in una stanza come, come quella che ho alle spalle, peggio mi sento. Quindi infatti di solito giocavo a casa che c'è una parete bianca di sfondo. Anonima. Anonima, bianchissima, c'è solo un quadro blu e basta. Per il resto c'è nient'altro. Perché se no veramente stai lì, c'è che oh ma quello... Ma questo qui, questo qui, questo... Ma non è per caso Changeling, dei perduti, ma è quello in italiano. Quindi... Stai quante volte, per ma quello che è la ballata del male crudele? Sì, è la ballata del male crudele, sta lì, eh, vedete. Quindi succede no, no, <ride> anche è questo. Però ci potrei fare un contest, eh, quasi, quasi quasi ci faccio un quiz. Esatto, sui manuali che c'ha alle spalle. Indovina il manuale. Indovina, indovina i manuali che c'ha alle spalle, Beh, oh, potrebbe essere un'idea. Potrebbe essere chi ne, chi ne inventa di più, se prende il più costoso che c'è lì in mezzo. Mm, non so se, se te conviene, però vedi te, eh in realtà quello più costoso non si vede quindi a posto vabbè però quello più costoso è alle mie spalle Di conseguenza non si vede senti andiamo andiamo oltre sempre parlando de dell'associazione ho visto che voi poi come associazione a parte eh, le attività che avete che fin finché prima diciamo, della, della pandemia avete portato avanti quindi gioco organizzato da associazioni, locali e tutto il resto che erano veramente una figata oltre a, alle fiere a cui avete partecipato comunque come, come associazione e, e via dicendo volevo anche chiederti, visto che in realtà voi siete anche attivi online da du su due punti di vista. Diciamo che siete attivi su, uh, su Twitch con il vostro canale Twitch, che vi invito tutti a seguire, il, il Twitch degli Amici della Tavola Rotonda. E oltre a questo, siete anche spesso, anzi settimanalmente, con un episodio sul sul sito quello rosso dei video del quale non possiamo fare non, fare non si può fare il nome perché sennò ci bannano e anche lì tu settimanalmente pubblichi le tue recensioni del quale io sono un grandissimo fan perché me le sparo praticamente tutte mentre, mentre lavoro quando non ho riunioni o altre cose cuffie e mi sento le tue recensioni quindi Beh, anche, anche di questo siete comunque portate avanti anche queste cose sì, Merlin, uh, Merlin, ma più in generale Avalonair è stato uno. De, è stato la, il primo nostro approccio all'online, proprio sia col sito rosso dei, dei video, sia con, uh, con Twitch, con il canale. E inizialmente facevamo anche sessioni di gioco sul canale Twitch. Uh, però personalmente le sessioni online, quelle che si vedono, quindi quelle giocate, io. Personalmente le faccio, quindi se mi chiedono di fare da narratore o da giocatore, ok. Partecipo volentieri perché magari uh, è interessante per me soprattutto vedere com'è una realtà diversa. Uh, però le trovo noiose. Questo c'è poco da dire. Per alcuni invece sono estremamente utili perché magari uh, fanno comprendere il gioco, fanno comprendere la meccanica. Uh, ho visto che voi avete fatto quello su. Uh, Cthulhuac ehm, Cthulhu Dark. non ti sento più? non ti sento? Sì, The Cthulhuac perdonami sì. l'ha fatta il nostro The presidente Cthulhuac, Cthulhuac e esatto. vabbè, domani poi ricordiamo che ci sarà la, la season finale di, di Cthulhuac esatto quindi, quindi se, sono, se sono sessioni come quella e le seguo per cercare di capire un regolamento allora ha senso però dal mio punto di vista cioè raga io personalmente no, certo. non trovo giovamento nel seguire una, un una, una, diciamo una trasmissione di quel tipo Anche se alcune le ho seguite, seguo moltissimo. Seguo Mercer, ho seguito tantissimo uh, um, Phoenix uh, Seguo tantissimo i ragazzi di uh, roll for It, sempre su, sempre su Twitch anche loro sono bravissimi. Seguo Vampires in Vino o oh, al secolo Jason uh, Carla, Jason Carla e Seguo loro perché sono di un livello tale che possono insegnarmi e riesco a capire anche dove posso spingermi con il tipo di gioco che fanno e se io sto facendo un, un gioco che piace a me. Alle volte non mi è piaciuto il modo con cui hanno approcciato il, la meccanica, il gioco, il sistema, eccetera, eccetera. Però non piace a me personalmente, quindi io elimino quella parte e mi prendo tutto il resto. Però per il resto ci sono tantissimi altri canali molto, molto interessanti che mi piace seguire per quello che fanno. Però io sul canale rosso con Avalonair e inizialmente con Giulia, alle volte con Elisa e con Alice o con Daniele, abbiamo sempre parlato e chiacchierato di, del più del meno. E Merlin è stata semplicemente una trasformazione di quello che era Avalonair, il motivo è molto semplice, posso fare tutto da solo, la regia, il uh, monto da camera, il set, mi metto lì davanti alla camera, registro e il montaggio video è a posto. Certo. Non ho bisogno di organizzare e allineare il tempo con gli altri, non perché non voglio fare il, uh, le attività con gli altri, ma perché purtroppo il tempo è quello che è. Quindi se io ho già dieci minuti, magari in pausa pranzo, tra un evento e l'altro, io prendo, attacco la cam, tanto è quasi sempre montata. Registro. Questo è fondamentalmente il motivo per cui è nato Merlin. Che tra l'altro è Merl in sì, esatto. la locanda di Merlin Esatto. Sì. sì, è come è un gioco di parole esattamente come avalon air Quindi il concetto è, lo, è il medesimo. Abbiamo sempre cercato di mantenere tutti i giochi di parole con l'area di Camelot. Fighissimo. Ma i giochi che decidi di portare su Merlin sono completamente casuali oppure c'hai una, una tua lista la settimana prossima questo, questo, questo, questo questa, e questo questa, oppure questa... è come ti svegli la mattina ah, questa è una di quelle domande a cui uno non vorrebbe mai rispondere ma in realtà c'è un motivo per cui faccio Merlin è perché parlo dei giochi che mi piacciono certo o che in qualche modo mi hanno dato qualcosa di fatto nel, nel Merlin raramente avete potuto vedere dei giochi che non mi piacciono di cui io ho parlato oggettivamente in senso brutto che ho detto che fanno schifo Uomini e Vermi per esempio che non è che fa schifo ma non mi piace non lo vedrete mai sul canale Merlin perché? Perché mi annoia certo quindi i giochi che mi annoiano tendo a non farli visto che considero che ce ne stanno così tanti che mi piacciono allora preferisco dare spazio a quelli, piuttosto che a fare una recensione su un gioco che magari non mi piace no, o, che, o che magari non riesco a provare. Per esempio Lancer. Lancer, è, sto alla seconda o terza lettura, non manco mi ricordo di preciso, perché non è un gioco facile. È un gioco molto complesso, suddivis suddiviso praticamente in tre livelli fondamentali. <coughs> Il problema di Lancer è che non lo riesco a giocare. Perché le meccaniche sono talmente tanto complesse Che trovare il tempo per mettermi lì Creare dei personaggi Capire come si strutturano Perché non è manco quello una cosa facile E riuscire a giocarlo eh, Non ci riesco Non, non c'è l'ho il tempo Quindi o trovo un narratore che lo, conosce, che lo conosce E me lo fa giocare E quindi imparo certo. Oppure resta lì Perché magari non me dà niente l'antico trucco di farsi masterizzare un gioco da qualcun altro per impararlo, senza per non leggere il manuale quello è... io ho imparato fondamentalmente così ma anch'io, anch'io, tantissime un... cose cioè, tantissimi giochi Andrea Topac Mollega, sì. Mollega quello che scrive i libri game eccetera, che è un mio carissimo amico è stato anche uno dei miei primi master io ho imparato così anche perché Anch'io, anch io. <coughs> non c'avevi i soldi per comprarli i manuali quindi o spacciavi comprati i manuali <ride> poi non, non c'era modo di poterli acquisire rubarli alla nonna mi sembrava un po eccessivo e di conseguenza mettevi da parte paghette sì però poi quando i giochi ti dovevi far spedire dall'america che ti costavano un occhio della testa e il rene de del fratello cominciava a essere un problema certo quindi quando non c'erano ancora i pdf e... E un lavoro, e non c'era neanche un lavoro, <ride> perché dopo il lavoro esatto. diciamo che Però... uno fa... Perché lavori? Per comprarmi i manuali e le cazzate che mi piacciono. Io ho comprato il mio primo manuale, Vampiri... Vampire the Masquerade, direttamente in America, perché non c'era modo di prenderlo qui, non, non, ero, non sono mai riuscito a trovare un canale qui in Italia che mi, per... mi permettesse di prendere un manuale dall'America, quindi con tutte le difficoltà di un linguaggio poco incline all'anglofono uh, e una dialettica assolutamente improponibile e in più una difficoltà oggettiva di orari sono riuscito a prendere sto manuale direttamente da un negozio in America di cui non ricordo nemmeno il nome so nemmeno se è aperto ancora fatto sta che sto negozio è riuscito a scrivermi delle parole in italiano delle parole me le ha scritte in francese e delle parole me le ha scritte in inglese quindi ho cercato di ricostruire un po quello che mi voleva dire e ho comprato questo manuale l'ho pagato qualcosa come 80 dollari 85 dollari tra il costo del manuale che mi pare era intorno ai 30 dollari una cosa del genere più il, la dogana più spedizione. Il, la, sped la spedizione è arrivato in condizioni ottime per carità del dio per la spedizione è stata veramente il tizio mi ha mandato non so era un airbag quel, quel manuale, <ride> però ho, ho pagato 85 dollari, praticamente è stato un mese di paghette, pane e acqua fondamentalmente. <ride> eh, però questo... questo è anche bello, denota anche no, la, la passione e il sacrificio che uno fa per poi e, avere sì, il, tra le mani se, il manuale. I i miei amici amico. si drogavano però. Eh, lo quindi so, loro eh, facevano lo so. i viaggioni Ognuno... e io invece stavo a pane acqua Sì, però dopo, dopo tutto questo hai viaggiato anche tu con la fantasia magari sì, in, in hai... maniera differente da loro però sì. hai, allora, hai viaggiato anche no. tu considera che questa cosa praticamente non l'ho raccontata quasi mai o comunque pochissime volte quando mi arrivò la prima volta a Vampiri, Vampire The Masquerade il mio inglese era quello di uno struzzo ok? uno struzzo di Guatemala Ehm quindi puoi immaginare come io potessi leggere quel manuale in più lo tenevo in una busta de del supermercato perché chiaramente a casa avere un manuale con squartamenti uh, teste mozzate sangue tutto nero croci rovesce non era proprio il massimo della come dire de del <ride> dell de della possibilità e, e quindi io leggevo quel manuale di nascosto con la torcia il vocabolario Zanichelli arto così così alto, e cercavo di trasformare l'inglese in Mamma mia. qualcosa più o meno di comprensibile. E alle volte venivano fuori degli sfonnoni che non si possono manco raccontare, veramente delle parolacce impromonibili che manco se le, le ripetessi in uh, uz uz uzbeko riuscirei a, a dirle correttamente. Certo. Quindi insomma è stato veramente per leggere quel manuale ho impiegato davvero davvero tanto, davvero tanto. infatti qua Forse... c'è Lello Bigenda ci salutiamo anzi ciao Lello, ci scrive pure. Io, Lello si facevano le collette cosa vera in realtà anche a me mi è, è capitato sì. più una volta ragazzi c'è il manuale nuovo di D&D lo dobbiamo che prendere fa... perché ci sono 100 mostri in più facciamo che... la colletta Passatevi una mano, sulla coscienza, coscienza e... io non lo posso comprare perché non ce l'ho i soldi da solo e quindi facciamo, facciamo una, una bella, un bel collettone e si prende il manuale. Anche questo mi è, è successo, diciamo, in passato. Sì. Così io poi quando già in terzo, in terzo liceo ho cominciato a fare delle ripetizioni ai ragazzi più, più giovani o facevo programmi per i, i primini e i, i primi e i primi secondi e quindi... Vendevo quelli fondamentalmente. Spacciavo informatica, quindi non spacciavo droga, spacciavo informatica. Spacciavo i cd, spacciavo quello, spacciavo quello che potevo spacciare per conoscenze. E quindi riuscivo a, ad avere un, il minimo degli introiti per poter comprare dei manuali. Che poi, quello che più mi è rimasto qua è stato uno sguardo nel buio che ho buttato. L'unico manuale oh. della mia vita si sì, è affidato in una fontana quindi il manuale era diventato alto così eh, beh. come la mia faccia era mm. all'epoca non erano fatti di, di, di carta di, bu diciamo di, di buona grammatura erano un po così io a casa ho ancora alta. due avventure di uno sguardo nel buio due moduli io... di, di quello è di stato l'unico manuale l'unico manuale che ho buttato perché era, ho tentato veramente l'intentabile il phon, le pagine staccate... Le... ho tentato tutto... era impossibile da recuperare... ho detto vabbè... e quello è stato il mio più grosso... la mia più grossa perdita nel mondo dei GDR... Eh, immagino immagino... io ho avuto... Ancora... un'esperienza orribile simile... ma in tempi più recenti... perché... quando al tempo c'era solo Pathfinder... noi giocavamo... giocavamo con Pathfinder... e mi ricordo che uscì la... la versione revisionata... da parte della Weird che ero andato a prendere a Lucca Comics and Games il problema di fondo è che a Lucca stranamente quel giorno diluviava guarda caso io mi ricordo Ma se io ancora sempre, sempre ho trovato mi ricordo le fontane d'acqua dai tombini che uscivano fuori da tipo scenario apocalittico era quell'anno e purtroppo il manuale si fracicò tutto nonostante fosse all'interno dello zaino e quindi è un manuale che era tornato a casa con il manuale nuovo già da buttare via eh, Un'esperienza un traumatica. Sono, sono delle, brutte, delle brutte situazioni che si, si, si pagano. Infatti qua ci dicono, Chierico ci dice, quella bella, quella bella carta porosa tipo spugna, esatto, che diventa sì. proprio sì. bella. Sì, sì, sì, poi, poi sì, si gonfiano in un modo che sembrano innaturali, cioè diventano veramente alti quattro volte la loro dimensione normale e non si capisce dove stavano tutte queste pagine e quindi. Poi di sfogli cercando di capire se effettivamente dentro c'erano delle cose in più che non avevi letto. Come collate magari. Sì, molte <ride> erano così, il trasferimento dei colori da una pagina all'altra, no? Dele... da, da dimenticare. Lo so, purtroppo. Uno sgu un sguardo del buio è stato veramente la, la mia perdita più grande, poi non sono riuscito più a ritrovarlo, e anche perché già costava, insomma, anche perché investire dei soldini su un manuale che poi hai perso. Te urta proprio il sistema nervoso parte l'embolo e quindi non, non ne vuoi più sapere di quel gioco. Ho continuato a giocarlo, ma pochissimo in realtà. Certamente. Beh, adesso esce la nuova edizione, no? Quindi... Sì, ho, cioè, eh, ho sia la versione inglese esatto. che ho comprato in Texas, che ho trovato il paradiso di ogni giocatore di ruolo. E, cioè Sono partito da qui per andare in Texas con eh, Fabiana, Flavio e Giulia. Andavamo a trovare la famiglia di Giulia in, in America E mi ero fatto tutti i piani Da qui, quali erano i negozi Di giochi Che dovevo assolutamente vedere E sono andato su E sono andato a vedere tutti i giochi di ruolo Tutti i negozi di giochi Che volevo vedere, quasi tutti Me ne mancava soltanto uno, ma era troppo distante per Non abbiamo fatto in tempo i trasferimenti Che non avevo calcolato Che lì le distanze sono esatto. un po' no, diverse sì, sì, sì, le distanze so, vengono considerate in giorni invece che in ore, eh, ma questo è. Non, non lo potevo sapere, quindi eh, le unità di misura erano diverse, eh, loro hanno il sistema imperiale alla fine. E quando sono andato in un mercoledì qualunque, in questo paradiso del giocatore di ruolo, lì ho veramente sentito il cuore rompersi perché noi qui non abbiamo una realtà come quella per quanto negozi come Stratagemma come Strategia e Tattica come Avalon come tanti altri che ci sono qui in, in Italia io quelli che nomino perché sono quelli da cui mi rifornisco uh, sovente eh, noi non ce l'abbiamo ma non ce l'abbiamo non perché non possiamo avercela perché le dimensioni non ce lo permettono quello era un capannone industriale adibito a gioco punto finissimo sei scaffali dei giochi da ruolo sei scaffali come come questi cioè come sì. tutta la larghezza del sei scaffali e quando sono andato lì ho visto giochi che non conoscevo proprio mai sentiti nominare e quindi no vabbè questi come faccio a non, a non prenderlo e questo pure come faccio a non prenderlo come faccio a non prendere anche quest'altro alla fine ho preso tutti i manuali e li ho messi sul bancone e ho detto ai tizi del Guarda li appoggio qui Poi devo fare una cernita Ma li prenderò quasi tutti Quando ho fatto il conto erano più di 700 dollari da manuale Mi moglie ha detto Se prendi quelli tu resti qui E io ho detto vabbè forse è a caso che Riduco un Scremiamo. po' il sì, e Ne ho presi soltanto 3 Mi pare o 4 okay. Uno è questo Uno è questo qua Che sarebbe? Alfa e Omega <ride> no, no, no, tra, tra no. l'altro la posizione in cui sta vedi? è, è, è stretto e lungo si dovrebbe vedere nella, nella gamma sì. è, è perché è proprio fatto così cioè la il letter però in orizzontale ah, ah figo si sì, è fighissimo ma è, è, è schifoso scomodo perché, a leggere è, scom è scomodo eh, perché live. non sai come infilarlo in libreria. Eh, esatto. è odioso infatti è messo così perché si vede almeno a, a, al frontespizio Bene, la bene. cosa bella di, del Madness E questa è la cosa che mi è rimasta più impressa Di tutti È il fatto che fuori c'era il cartello Che se volevi sederti pagavi Quindi per giocare Era qualcosa come 6-7 dollari a persona uh, Sì una cosa del genere E Era un classico Mercoledì mattina Quindi quanta gente di mercoledì mattina puoi aspettare dentro un negozio Di giochi di ruolo Zero sì. Qui non ci starebbe praticamente un'anima. Zero carbonella, beh, lì i tavoli erano per metà di sto capannone pieni. Pieni wow. a 7 euro a persona, 7 dollari. Scusate, wow, quindi 7 dollari. Quindi, persone paganti, pagavano fisicamente per giocare lì. Eh. Dei mercoledì mattina, <ride> anche un discorso culturale, no? Beh, che però, sì. fortunatamente, adesso come adesso, anche grazie ai media e tutto il resto, sta comunque crescendo in maniera, in maniera spropositata anche qui, qui da noi eh. sì, quindi... eh, mi, mi fa molto piacere ma esatto. soprattutto è la cultura del, del pagare che è importante perché per esempio io non mi faccio pagare per le mie sessioni di gioco quindi chi vuole giocare con me gioca gratis fondamentalmente se, giocano, se giochiamo qui in associazione pagano la tessera dell'associazione ma soltanto la seconda volta quindi se giochi una, una volta sola non la paghi fondamentalmente in più... Se giochiamo qui in sede Si paga un euro di obolo Un euro a persona Quindi veramente niente Però la cultura del master a pagamento Secondo me ha un suo, ha un suo perché Ha un suo senso Soprattutto se fatta nel modo, nel modo giusto Ne conosco dei master che lo fanno Tra virgolette come mestiere e Me levo tanto di cappello Perché hanno sia il tempo Perché lo fanno di mestiere Sia il Riuscire a trasformare una passione in, in un, un lavoro, lavoro. Conti sì no adesso a parte tutto la, la digressione sul farsi pagare o no che se no finiremo la nostra, la nostra chiacchierata penso alle due di mattina eh. perché, è un discorso, perché è un discorso molto molto ampio eh sì, è a me sì. l'unica cosa, cosa che mh, favorevole o no la cosa che poi mi stonerebbe è se mi faccio pagare per essere un master, dopo lo, il tempo che dedico come master lo considero sempre un passatempo o poi mi diventa un lavoro vero e proprio e quindi la, il divertimento, al divertimento diciamo subentra il lavoro che. Che, per esempio, a me il lavoro che faccio mi piace fino a un certo punto, come tutte le persone del mondo, penso no? Ci sono momenti gratificanti, ma momenti in cui dici: ma perché chi me l'ha fatto fare? Perché non cambio lavoro? Chi, perché sto qui? Perché non vado a vendere, non, perché vado a non faccio perché non vite. ho scelto di fare altro nella vita. E questo quindi non, non so, c'è questa cosa qua che un po' mi, mi lascia un po' interdetto, io, nel senso che. io a questa domanda me sono me, me so dato una risposta. E di fatto lo faccio gratis, eh, Lo esatto, faccio perché no, è quello che giocare. faccio anch'io. Esatto, lo faccio perché per me, almeno per, il, per quanto mi riguarda, eh. deve rimanere un hobby perché se diventa un lavoro. Sì. Non penso che l'affronterei voglio... con la stessa spensieratezza con la stessa voglia esatto. di. No, io giocare. voglio giocare i giochi che dico io, non i giochi che dicono altri. Cioè, io voglio giocare con dei giochi che ho comprato esatto, o dei giochi che voglio provare. Per i quali sei non... ispirato in quel momento. Che. Okay. Eh. Esatto. Sì, semplicemente perché magari ho visto un tizio in treno che c'è una valigetta particolare e boom ho in mente una storia per The Strange mm. o una storia per boh certo. pe, fenomena l'ispirazione spesso è così quindi certo certo ti faccio un'ultima domanda anzi una delle ultime domande poi siamo in fase di in, addirittura di arrivo hai partecipato eh, come Autore, perché lo, così lo possi ti possiamo, ti possiamo definire da, da quel punto di vista, almeno come scrittore, ad alcuni Kickstarter. Sì. Che cosa bolle in pentola? Stai lavorando a qualcos'altro? Stai lavorando a, dei, a, a, qualche qui, a qualche Kickstarter che sta uscendo adesso? Come stai scrivendo delle avventure per dei Kickstarter? Cose di questo tipo? Sì sì ho scritto quasi ho finito in realtà già da un po' e la, la sto soltanto revisionando in, io internamente uh, la mia avventura per Scintiara di um, Crusade of Time uh, che è il kickstarter proprio di Scintiara uscito poco fa uh, che pure i ragazzi dovrebbero essere in direttura d'arrivo anche con, con i manuali se non, se non ho capito male dalle, dalle notizie Uh, ho aiutato i ragazzi di Broken Compass con uh, un, uno dei What If, uh, quello The Last of Us, uh, The Last of The The Art, la, sì. The Last e um, ho scritto per Weird Edizioni non un Kickstarter ma un'avventura nata da, uh, da un loro video, da un, lo un loro Twitch che abbiamo fatto su Numenera 2 e anche quella è praticamente un'avventura intera su un solo singolo mostro e um, di altri Kickstarter uh, ho scritto sempre per Broken Compass. insieme a uh, insieme a Daniele Wayfinder. Sì. Bellissimo, e, tra l'altro. E poi poi non mi ricordo. <ride> poi sinceramente non mi ricordo perché poi lì poi mi, mi, mi propongo anche tendenzialmente perché poi mi diverto a, a farle, soprattutto per quelle cose che magari mi piacciono e, per esempio fa quello di Scintira è stata una bella sfida soprattutto perché Giovanni voleva assolutamente che io facessi una storia su D&D e su Scintira. essendo stato uno dei primi a, a supportare proprio Shintira come come prodotto prima ancora del kickstarter del primo kickstarter e... Nonostante la mia reticenza su D&D Devo dire che è stato davvero molto molto piacevole è sì, un bel il prodotto sì. È divertente è, è, e soprattutto è diverso È diverso, bravo, sì esatto È un prodotto diverso È, è particolare, mi permette di giocare molto su, Sulle fasi temporali Mi permette di, di estrapolare Quello che D&D non mi permette di base di fare Come fantasy E mi ricorda in larga misura Una vecchia ambientazione Che era mistara, E c'aveva questa sorta di mix uh, tecnologico fantasma, magico, sì. Sì, sì, sì, esatto. E quindi, in qualche modo, sono, sono entrato in sintonia con, con Scinti. Era proprio per, quel, per questo suo sapore uh, vecchio stile. Mi dispiace più il fatto che abbia scelto DD come ulteriore evoluzione piuttosto che portare avanti il, uh, il suo sistema. Però ammetto pure che per farlo conoscere, per portarlo poi dalla propria parte, un certo, un, una più ampia fetta di giocatori, chiaramente D&D è una porta che, che va aperta. Tanto Io... se è il gioco più giocato al mondo, di conseguenza, è anche, secondo me, come dici tu, è anche giusto portare le proprie idee con quel sistema di di gioco, anche perché ovviamente è più facile arrivare al pubblico sì, Tanto ce ne sono tantissimi di esempi così mm, Bloodborne Trude è uno Bang. degli ultimi che c'è questa cosa, questa cosa qui uh, um, Trudevang pure ce l'ha, hanno trasformato uh, Sain Barum hanno trasformato Barum, sì, quindi, sì, sì. quindi insomma ce ne sono tantissimi di esempi che si sono trasformati da un sistema a DD pur mantenendo la loro, la loro identità, certo e... Va Bene, se, se li porta nuove persone a far conoscere il gioco originale, dal mio punto di vista funziona. Il problema è che se si fermano lì e fermano il resto, allora non va più bene. Perché, no, no, esatto. Esempio, Ma guarda, però, non penso ci siano problemi da questo punto di vista, eh. no? Per esempio, Trudebank <ride> continuano a produrre roba esatto, senza mezzi esatto. termini. Mo' trudebank perché è tra i miei fantasy preferiti, però. No no, ma. ma no, poi io parlo anche del resto, inteso anche come altri giochi con dei regolamenti proprietari, oppure altri regolamenti così direi che un periodo così bello per il gioco di ruolo non, non c'è mai, mai stato. Quindi. anzi, forse ultimamente c'è anche un po' troppa roba, perché non, non gli si sta dietro, anche. Principalmente a livello economico, perché escono talmente tanti manuali, Sì, so. ah, ma bellissimo quel manuale, lo voglio? Esatto. Lo so. Lo, lo so, sfondo la porta aperta con te cioè nel senso voglio quel manuale però cavolo ci sono altri, anche altri due che voglio prendere quindi piano piano una cosa invece secondo me molto carina che è molto utile per poter prendere manuali almeno dove, dove, dove ci sono sono i kickstarter che almeno uno facendoli risparmia sicuramente qualcosina e poi alla fine ha il suo bel prodotto con tutti, con tutti i vari. Con, tutti, con tutte le varie aggiunte che poi ci sono durante, durante pledge e tutto il resto. Sì, sono perfettamente d'accordo sotto questo punto di vista. Il Kickstarter è l'unica vera cosa che devi essere di coscienza comune: è che il Kickstarter non è un pre-order. Esatto. Quindi parte questo. tu lo fai e, e sta lì: prima o poi ti arriverà il prodotto, tendenzialmente ti arriva in anticipo la parte prim primaria, quella principale e poi dopo tutto il resto arriva, arriva con calmo, il calmo il resto. però detto in tutta sincerità per esempio per il mio modo di giocare voglio dire lo vedete intorno a me io non ho problemi uh, con, con i manuali fisicamente quindi quando mi arrivano mi arrivano. però ad altri magari può, può essere un problema se arrivano tutti insieme alla fine dopo due o tre anni perché magari ci vuole, è quello il tempo oggettivo di Creazione di un, di un prodotto completo sì. oppure fai come Fria che contemporaneamente produce tutto il prodotto, però poi ferma la produzione lì, cioè inizia e finisce e se inchioda e basta, non fanno nient'altro per quel singolo prodotto. Per esempio, un, uno fra tutti potrebbe essere uh, Text from the Loop, Things from the Flood. Mh, val, uh, Uh, Forbiddenlands cioè, loro iniziano e producono un, un gioco e finisce, basta sì. non producono nient'altro in mezzo e quindi quello è buono da una parte, dall'altra chiaramente c'è il vantaggio che nel Kickstarter è arrivato tutto insieme e ti arriva dopo Ma... 3-4 mesi, nel senso Free, free League solitamente, solit solitamente Free League ci mette pochissimo tempo ad inviare sì, forse, forse l'unico che ho fatto dei Free League che ha superato leggermente i termini è Light 2000, Twilight 2000 okay. che ancora non mi è arrivato il fisicamente. Strano. In, ah. Io ricordo che Besen è arrivato praticamente quattro mesi sì, dopo, tre mesi dopo, quattro sì. mesi dopo il Kickstarter. Il, il bello, bello dei de free league sono le alfa ti dicono a giugno c'è un'alfa e a giugno c'è l'altro. C'è l'alfa, sì, sì, è vero, è vero. Vabbè, pro free league, diciamo che. Oh, è un, alt è un è cosa, altro no? mondo: ha un sistema che è rodato. Sui Kickstarter e tutto il resto. Qua ci chiede Lello. Lex Arcana nulla. Non stai lavorando a nulla di de Lex Arcana. Cioè, almeno Arcana? non nella sfera personale con gli amici. Diciamo. Con, con il Oltre la sfera personale con gli amici. No, non sto facendo niente. No, niente, Lex Arcana, ok. No, no, dellex Arcana. No. Non è il mio, non è il mio mondo, lex Arcana. È è un bel fantasy, è un bel gioco mi piace tantissimo, lo gioco da quando c'era questo dentro le tabaccherie ragazzi, quindi questa è stata comprata nella tabaccheria tanto per dire e... ne ho regalata una simile presa su ebay due o tre anni fa, credo, una cosa del genere e... però dell'ex arcana per esempio sto giocando una campagna lunga eh, ambientata in Macedonia e, e Tessalonica nello specifico e tutto il prodotto, quello lì, mi è stato chiesto. Quindi tutto quello che ho generato, ho creato, trovato, raccolto tra Wikipedia, manuali, libri, eccetera, eccetera, l'ho messo tutto in una cartella e lo darò a chi me l'ha chiesto per, per fare, qual non so se è qualcosa di ufficiale o meno. Però, insomma, mi è stato chiesto, quindi gli verrà dato. Ma no, per l'ex Arcana sicuramente non c'ho niente di pronto. Okay. di sicuro di buono c'ho cioè di questo qui di questo qui in alto broken compass broken compass che ho scritto le sempre le, nelle ferie ho scritto le tut, le prime quattro puntate della stagione 1 del santo daifa bello infatti anche eh, quello... quello quello lo pubblico direttamente sul sul gruppo di Uh, come si chiama? Sul gruppo di, di Compass. Little... Okay, sì, di sì, Lo pubblico lì. e Ecco, per esempio, questo qui mi hanno chiesto i ragazzi francesi di tradurlo. Ah, bello! Quindi prenderanno e eh, lo tradurranno in uh, francese. Ecco, quella, per esempio, queste sono le soddisfazioni. Produrre eh, qualcosa cavolo. che poi verrà giocato, eh, giocato anche lì. fuori, eh, bello. Da sì, eh, qualcuno in italiano, in eh, certo, beh, sì, è quella la soddisfazione. Scrivere storie che poi verranno giocate da chissà chi. Ok, è proprio quello è un problema per, per chi come me scrive solo il 30% dell'avventura eh, solitamente poi ovviamente per queste cose serve più sì. attenzione e più scrittura ovviamente. Eh, Beh, qui per esempio faccio tanta eh, broken compass faccio da davvero tanta più fatica perché faccio normalmente per giochi come quello ma come vampiri come tutti i giochi modern chiamiamoli così faccio tanta ricerca e, per esempio quando ho giocato vampiri Mumbai by night la ricerca lì è stata impressionante, ho studiato tutta la città, uh, i locali veri e propri, fotografie, uh, con Google Maps sono andato in giro per la città e Google Maps non ce l'ha tutta Mumbai, certo. ce l'ha soltanto in piccole, in piccole porzioni, quindi cerca su Instagram chi ha fatto le foto di Mumbai, chiedi l'amicizia, parla in una lingua che sia più o meno comprensibile al resto de, de, del mondo, tre e lui, e cerca di fargli capire che tu vuoi le sue foto non per farci chissà che, ma per utilizzarle per una sessione dei giochi di ruolo e fargli capire pure che cos'è un gioco di ruolo. Perché 9 volte su 10 non lo sanno. E quindi soprattutto poi spiegare che era per vampiri. No, no, è un'altra eh, un cosa. No, per, anche perché storia, specialmente però. quando vai poi a portare ecco, un'avventura ambientata nel mondo nostro. Anche se è un mondo poi in realtà gotico. Però in realtà è il nostro sì, mondo. Però... Eh, di, di una città che magari tu manco hai mai visto realmente fisicamente in vita tua esatto, e ovviamente esatto. immagino che c'è un lavoro dietro di di, sì. di ricerca non indifferente come... ecco. Prova a immaginare come pronunciavo le, le, le strade le strade facciamo se ne sai so, certo eh. cioè capisci, <ride> capisci essere... Guardate, perché scelgono perché tutti Londra, Roma, New York perché le strade sono semplici RU66 è eh? Cioè, basta, c'è cioè quello La 75esima, 37esima, 26esima Finito, ma non ci stanno nomi E quindi viaggi tranquillo Però quando cominci a parlare dei nomi indiani eh, c'è la pollia Certo, infatti c'è Dick in the Grave, ci dice Vabbè, si può anche giocare di, di fantasia Quello è vero, quello sì, è vero io... io però personalmente come master L'accuratezza sì. storica, vog... cioè, a me piace che ci sia dietro a quello, a quello allora... che scrivo solitamente Quindi anch'io capisco Giuliano che va alla ricerca delle informazioni perché anche a me piace inserire effettivamente cose reali sì. che ci sono E mi piace farlo soprattutto perché i giocatori possono andarsi a cercare esattamente quel nome di quel locale all'interno della città se facessero ricerche su internet, come alcuni fanno magari, perché magari anche il loro personaggio gli permette di farlo, allora è giusto andare a vedere che c'è un'attinenza storica, che c'è un'attinenza reale, oh cacchio è successo davvero quel terremoto lì in quel particolare momento, ah è successa davvero quella bomba lì in quel particolare momento, allora noi abbiamo vissuto davvero quel momento lì in quel particolare momento, ecco. L'attinenza storica mi piace molto da poter utilizzare, soprattutto perché dà ai giocatori la sensazione di essere attivamente lì e non soltanto parte di una fantasia gi gigantesca. Quindi purtroppo però c'è cioè, di contro che ti serve una ricerca abnorme, esatto. abnorme proprio, appunti su appunti, molti non li utilizzerai mai. e Non si vede nella, nella schermata, però lì nell'angolo, giù in fondo. C'è un rotolo di carta Che forse voi Gab voi Avete visto quando siete venuti Quel rotolo di carta È un, una tovaglia di carta okay? Un rotolo gigantesco Mumbai by Night è stata scritta Su tre metri di me quel detto, foglio 3 sì. Sì, sì, sì. metri Una mappa di mentale di 3 metri Sì me l'avevi detto sì, me Ed detto. è tipo un metro e mezzo Dovrebbe essere alla, la, la larghezza Allora c'è Lello che ci fa una mi toglie le parole di bocca, perché fa una domanda che ti avrei voluto, voluto fare, anche se già so la, la risposta GDR preferito, Pendragon, punto interrogativo, perché? La, la risposta la sapevamo Vabbè regà, pe, Pendragon, aspettate eh, aspettate Eccola lì E sono riapparso magicamente Seconda edizione Di Pendragon Quella che è mai uscita Prince Valiant Bellissimo Terza edizione Quinta edizione perché vi piace Pendragon? Perché il primo libro che ho letto fantasy è stato proprio la storia di Re Artù, la morte di Re Artù e i cavalieri della Tavola Rotonda. Certo è stato il mio primo libro fantasy. E forse anche il primo fantasy scritto nella storia, fondamentalmente <ride> questo lo so. Non lo so, però Forse un primo un po' più religioso, però diciamo così. Sì, sì, forse sì. Forse il primo un po' più religioso. Però noi non siamo blasfemi né, né altro. E possiamo dire che forse Pendragon è, il, uh, è il, il più vecchio e è quello che mi ha trasportato letteralmente nel mondo uh, di uh, di e uh, del fantasy più in generale in più ho avuto la fortuna di andare a vedere Sherwood ho avuto la fortuna di andare a vedere il, uh, il castello di Reartou uh, sia in tenerissima età sia da adulto quindi ho avuto modo di poter visionare, e visitare quei posti uh, che sono letteralmente magici. E quindi mi sono rimasti dentro a tutti gli effetti. Bello. Da qui anche il nome tavola rotonda. Esatto. Ti faccio un'altra domanda. Cambiamo completamente discorso e parliamo della nostra convention della Fabcon. Tu Giuliano, sarai uno degli ospiti della Fabcon. Prima hai anticipato qualche cosa... Che cosa porterai alla nostra, alla nostra convention? Allora intanto ci tengo a precisare che vi ringrazio per il compenso che avete donato al sì. Ci è costato mia... il rene, ci è costato però Quindi vi ringrazio davvero eh, Vi posso dire che è stato che è arrivato tutto tranquillamente Quindi il, la banca... Il bonifico è andato Il bonifico è andato, quindi banca mi ha chiamato Ma guardi sono arrivati... Sì sì è tutto normale perché... Partecipo ad una convention molto ricca e quindi <ride> a parte gli scherzi uh, Fabcon. Che porta Fabcon, non lo so. so? Non io so. Ah, io porto, ricordo. Ricordo porto, tre porto, cose. Ah, Broken Compass, Dresden Files Accelerato. E Trudvang rispettivamente di Two Little Mice, Dreamlord Press o Games dipende perché non so, ha cambiato nome mo si chiamano un modo, mo si chiamano un altro Nicola Anciapaci Nicola, esatto. eh, che non so se viene se viene, io mo sbocciucchio pure lui e penso Trude di sì, penso, The penso di sì, quindi ci sarà anche Nicola e Trudevang che è The Weird Benissimo. che sono diciamo i tre miei giochi mainline proprio quelli che cerco di giocare il più spesso possibile Dresden fa parte della mia top 10 preferita Uh, Trudvang fa parte della mia top 10 preferita. E Broken Compass c'è entrato. Diciamo da quando è uscito. È entrato nel, di diritto nella top 10, perfetto. Bene E in più, in più sì. mi porto delle schede pronte. Per visto mai qualcuno volesse giocare on the fly, non ci avete più posti, non avete più dove mettere la gente. Un allora mi me metto, me metto pure per terra e faccio giocare. Magari fuori, non so qualche posto mi invento, insomma. Però me le porto Assolutamente e... Bene ci avviciniamo alla, alla chiusura Ti faccio un'ultima cosa Noi in realtà però non ci vediamo solo alla Fabcon Ma ci vediamo mercoledì Sì ci vediamo mercoledì ci Perché vediamo mercoledì. il buon Giuliano mercoledì ci farà giocare una bellissima avventura sempre qui sul canale Twitch D, ti lascio a te uh, la ballata sul mare crudele ah no scusa quello è un altro gioco no no no Qui... <ride> king arthur pendragon ragazzi Qui 5.2 perché perché soprattutto quando in una delle live la prima live quella di presentazione, presentazione quella di lancio del esatto. canale Te sei incastrato, eh... te sei autoincastrato in questa cosa e quindi noi sappiamo sì, che so, è uscito tipo, parola. È uscito tipo nel, nelle domande, ah ma perché? Ma mh, sulla serie tv, sul film del Cavaliere Verde uh, che, uscirà de, che è di prossima uscita, allora io semplicemente con la mia più totale stupidità, perché poi questo è fondamentalmente, ma dai, se volete giocarlo ve lo faccio giocare e quindi <ride> mi sono autoincastrato. E ecco qui quindi ho Benissimo. scritto appositamente per voi una one shot uh, unica nel suo genere, non esisterà un'altra uguale, né ci sarà modo di poterla giocare quindi l'unico modo che se volete sapere di che si tratta è vederla Quindi, uh, sarà parte della storia di Gawain che così lo chiamano il, i gallesi o gli inglesi io lo chiamo Galvano perché per me è sempre stato così Um, Ser Galvano il nome più bello del mondo, sì. e quindi sarà un pezzo della storia di Galvano quando va verso la Green Chapel. Bellissimo! Io Vieti. sarò uno dei giocatori e come... quindi già mi sfrego le mani adesso perché ho veramente una gran voglia di, di giocare. E vi rimando a tutti, ragazzi. Mercoledì, mercoledì sempre qua sul nostro Twitch alle 21.30 inizieremo questa questa fantastica avventura con Giuliano, eh, direi che siamo in, in chiusura, eh, ti, ho, ti abbiamo, ti abbiamo strizzato per benino Giuliano, ti ho fatto un sacco di domande, un sacco di cose che ci, mi piaceva sapere, e direi ragazzi che... Ehm, Ricordo gli appuntamenti del nostro Twitch per la prossima settimana. Domani alle 21.30 ci sarà il finale della cronaca di Cthulhuac, edito da MS Edizioni di Amore di Madre. Dove il nostro presidente guiderà Francesco, Serena e Luigi. Probabilmente a morte certa. Io ho già dato per morti, per morti i due terzi dei, dei personaggi. E Bene. ovviamente. E mercoledì invece come abbiamo appena detto ci vedremo con Giuliano per giocare questa avventura di King Arthur Pendragon del Cavaliere Verde invece domenica prossima sempre alle 21.30 avremo il nostro format di Gli Amici del Drago dove parleremo di uh, serie tv e film che hanno ispirato e che tuttora ispirano i nostri giochi di ruolo detto questo ti ringrazio tantissimo Giuliano per essere stato qui con me, ringrazio Grazie tantissimo a, a tutti in chat per le risposte e, e per le domande e ci vediamo domani sera con Amore di Madre. Grazie a tutti, un abbraccio, a presto. Ciao ragazzi. Ciao.